le tecnologie e uno sviluppo economico diverso. Dopo aver corso 60 km in mezzo a nulla e ti ritrovi sotto il diluvio universale a dover piantare la tenda, farti da mangiare, eccetera, il mio primo pensiero era quello di sopravvivere, ma quindi anche eh, vivere no, della bellezza di quello che mi circondava. Ah, e poi mortici, si inserisce nel... ah. Un pretesto per parlare dell'uomo raggiungere un futuro prospero. Verso la realizzazione di società veramente inclusive. Guidare, indirizzare, aiutare, proteggere. Questo è italiano contemporaneo, ma scritto nei tempi in cui è nata sta città. Vedete che si può fare? di qui? che